Serie B, Avellino Venezia apre il quinto turno in cadetteria. In solito Monday Night Team Serie B, la sfida di questa sera al Partenio, tra Avellino e Venezia, apre il quinto turno del torneo cadetto, che si completerà domani con la disputa delle restanti 10 gare. Si affrontano due squadre che hanno iniziato discretamente bene il campionato. Si scontreranno, a partire dalle ore 20 e 30, il terzo miglior attacco, quello irpino, contro la difesa meno battuta del torneo, quella arancione verde La formazione di Filippo Inzaghi è l'unica ad aver mantenuto la propria porta inviolata in questo inizio di campionato. Tre pareggi e un successo per la truppa Veneta che ha totalizzato 6 punti in quattro gare. Anche l'Avellino ha gli stessi punti in classifica, seppur siano maturati diversamente. I biancoverdi hanno trionfato nelle gare casalinghe, per poi perdere entrambe le trasferte sin qui affrontate. I lupi, quindi, vorranno far valere il detto nonché due senza tre dinanzi al pubblico amico. Qui Avellino. L'allenatore Walter Novellino non avrà a disposizione, questa sera, Swagger, poiché squalificato. Al suo posto, molto probabile l'impiego di che andrà a far coppia con Marchizza al centro della difesa. Per il resto, non ci dovrebbero essere novità rispetto alla gara giocata venerdì a Cesena. In mezzo al campo, Capitan D'Angelo sarà affiancato da Ditacchio con Molina e Bidaui larghi sulle fasce. Sarà ancora Morosini a supportare lunica punta Ardemagni, autore sfortunato dell'errore dagli 11 metri al Manuzzi. Qui Venezia, uno squalificato anche tra le fila dei lagunari, appiedato dal giudice sportivo Bintivoglio, in Zaghi si servirà delle prestazioni di signori nella zona nevralgica del campo. Confermato il terzetto difensivo Andelkovic, Modolo e Domizzi, in attacco ha ancora fiducia al tandem composto da Zigoni e Moreo, con Falzerano che partirà come sempre largo a destra, salvo poi affiancare le due punte in fase di spinta. Sulla carta, resta però il 3-5-2 per Super Pippo, assetto che ha dato parecchio comfort al suo Venezia, soprattutto in fase difensiva. Queste le probabili formazioni. Avellino, 4-4-1-1, Lezzerini, Laverone, Cresic, Marchizza, Falasco, Molina, D'Angelo, Ditacchio, Bidaui, Morosini, Ardemagni, Venezia, 3-5-2, Audero, Andelcovic, Modolo, Domizzi, Zampano, Falserano, Signori, Suciu, Del Grosso, Zigoni, Moreo,